Si chiama Pillole di movimento il progetto promosso a livello nazionale da Wisp e Federfarma con il sostegno locale delle Uls per riavvicinare i cittadini allo sport e all'attività fisica dopo la pandemia. Andrea Rossini. Muoversi a qualsiasi età, possibilmente, insieme ad altri, un ingrediente fondamentale per il benessere psicofisico, secondo l'Unione Italiana Sport per Tutti. Due anni di pandemia però hanno limitato o interrotto la pratica sportiva di molti. Per questo l'UISP lancia la campagna Pillole di Movimento. Sono scatolette che i clienti delle farmacie troveranno sul banco. Dentro però non ci sono medicine, ma un buono, con una lista di attività sportive da poter esercitare gratuitamente per un mese, nei centri e nelle palestre che aderiscono all'iniziativa. La pandemia ha comportato un grande, una grande riduzione dei praticanti sport e attività fisica. Molti cittadini che facevano sport hanno smesso. E questo incide sui numeri già alti di sedentarietà eh, nella nostra regione, nel nostro paese. Per i responsabili dell'Ulsa Polesana, Pillole di Movimento è un progetto che difende la salute della popolazione. Credo che sia utilissimo dare indicazione alla popolazione e di incentivare tutte quelle attività che promuovono il movimento, che vanno ad ostacolare tutti quei comportamenti di sedentarietà che è dimostrato che è non, non generano salute ma che generano patologia Federpharma aderisce a livello nazionale all'iniziativa nel Veneto per il momento riguarda 300 farmacie e 40.000 scatolette distribuite nelle farmacie di Rovigo, Padova e Verona Le farmacie distribuiranno gratuitamente queste scatolette a favore degli utenti che ovviamente si troveranno interessati alla promozione